Michelle Hunzeker orgogliosa, l'appello commuove il web. Michelle Hunziker e la foto con la piccola sole, le sue parole. Michelle Hunzheker ha voluto fare durante le ultime ore un appello alle neo mamme usando i social. Infatti. Proprio ieri sera ha pubblicato una dolcissima foto di lei mentre allattava la piccola sole, e ha poi fatto una dichiarazione che ha commosso il web. Michelle Hunsiker ha infatti affermato che girando per Instagram in questo periodo estivo può facilmente venire la tristezza nel vedere tante ragazze in costume con una taglia veramente piccola di costume. Quindi, l'ex conduttrice di Striscia la notizia ha mostrato orgogliosa la sua foto con sole e ha dichiarato di notare la sua bella ciccetta che spuntava dal pantalone. Come ha specificato Michelle Hunziker, era il rimasuglio dei suoi 14 kg che aveva messo su fieramente durante la gravidanza. Non solo la piccola Sole aveva fatto tale effetto, Michelle ha rivelato infatti che quando aveva partorito Aurora aveva preso 15 kg e dopo aver partorito Celeste 18. Inoltre, la bionda conduttrice ha voluto impartire degli utili consigli alle neomamme. Michelle Hunziker, il messaggio per le neomamme, orgogliosa dei miei chili. Michelle Unseeker innanzitutto ha specificato che non c'è cosa più bella che mettere al mondo un bebè, tuttavia, il difficile arriva soltanto ora. Michelle ha quindi dichiarato che per allattarlo come si deve bisogna per forza avere un po' di massa grassa, ed andare fiere quindi della ciccia in eccesso. Subito dopo la gravidanza è necessario concentrare tutte le forze sulla piccola creatura, che è come un foglio bianco sul quale scrivere che lo amate, che lo avete tanto desiderato e che sarete sempre al suo fianco. Michel Unsicher ha infine affermato che c'è tempo poi per rimettersi in forma, sempre seguendo le giuste accortezze. Se, per esempio, Avete avuto un parto naturale potete fare benissimo dello sport, ma se avete avuto un parto cesareo, forse è meglio prima chiedere a chi è competente delle giuste indicazioni. In qualunque modo, ha concluso Michelle Hunziker, le donne che hanno partorito sono comunque bellissime, in quanto mamme.